Oggi incontriamo Geraldina Colotti, giornalista del Manifesto, esperta dell'America Latina, e soprattutto eh, oggi protagonista e spettatore diretto di un evento importante storico. In Venezuela si sta consumando una crisi politica che deriva da un fatto che abbiamo conosciuto ma che tu hai vissuto. La sconfitta per la prima volta alle elezioni parlamentari della sinistra, dell'esperienza dell bolivariana e la vittoria eh, della destra nel Parlamento con una lampissima maggioranza. Innanzitutto approfittiamo di questa tua esperienza diretta, sei stata giù molto tempo in Venezuela, per capire da dove viene questa sconfitta che ha messo in crisi il processo bolivariano e ci ha vista. Sì, beh, certamente non è mai un buon esercizio quello di mettere sempre fuori di sé eh, gli errori, le cause quando si subisce una sconfitta. È un pessimo esercizio che nella sinistra italiana abbiamo visto ripetersi all'infinito e ancora non è, non è, non è terminato questa assenza di bilancio. Quindi c'è una grossa parte di compagni in Venezuela che preferisce partire da quello che non si è fatto o che si è fatto male Piuttosto dalle cause inoppugnabili degli attacchi forsennati che i poteri forti hanno portato contro il Venezuela in questi anni e in particolar modo dall'interno e dall'esterno e in particolar modo da quando dopo la morte di Chavez è stato eletto con uno stretto margine di voti Nicola Maduro e si è pensato di poter approfittare di quella debolezza e quel forte momento di disorientamento per farla finire con l'esperienza bolivariana e quindi certamente c'è stato in, immediatamente eh, a seguito di quella che Maduro medesimo ha definito una sberla salutare una così una grandissima un grandissimo ritorno di partecipazione popolare assembleare cioè il Venezuela è sempre stato il Venezuela bolivariano un paese in assemblea permanente no? si trovano tutti i settori sociali che discutono con Costantemente, o scendono in piazza o rivendicano o litigano con il medesimo governo e, e però lì si sono creati subito dei circuiti assembleari più specifici e organizzati per discutere su che cosa non avesse funzionato e io ho visto, eh, stando lì a diverse riprese, l'ultima volta mh, in estate eh, per partecipare a un incontro internazionale sulle fabbriche e le imprese recuperate che si è svolta nello stato Falcon, mi sono resa conto. Di quanto la popolazione fosse provata dalla guerra economica, dal contrabbando e dall'accaparamento delle grandi imprese multinazionali e nazionali dei prodotti eh, sussidiati del governo e dei prodotti in generale per eh, appunto, eh, far eh, arrabbiare la popolazione, provocare dei saccheggi che non ci sono stati comunque a dimostrazione della maturità politica di questo popolo e però per provocare una disaffezione che effettivamente c'è stata perché è logico che ci sono stati in questi anni anche delle inefficienze di uno Stato logorato dall'esercizio del, del potere e anche aperto in quanto basato soprattutto sul consenso e non certo su un'idea di rivoluzione leninista o guevarista tradizionale del secolo scorso e quindi aperto a ogni tipo di commistione, di intervento a partire da quella dei funzionari che non hanno, eh, non hanno cambiato, dei funzionari governativi, dei funzionari ministeriali. Dicevi di questa caratteristica della rivoluzione bolivariana da Chavez in poi e cioè di aver accettato sempre l'esito delle elezioni Chavez accettò una sconfitta in un referendum su una proposta costituzionale che poi venne bocciata per poco ma fu accettata questa sconfitta Maduro ha accettato l'esito eh, delle elezioni che lo vede con un partito, il partito socialista unificato del Venezuela, minoranza in, nel paese e nella, nella Camera, tra l'altro nella Camera ha anche amplificata la, funzione, la forza della, della destra per il sistema elettorale che aveva una base anche uninominale che ha consentito alla destra di guadagnare molti voti oggi eh, la relazione tra i poteri in Venezuela come si va articolando visto che uno dei poteri dello Stato è nelle mani della destra sì, è molto importante ci sono alcune considerazioni eh, che possono essere utili anche per noi no? qui stiamo discutendo di questioni di eh, riforme di referendum, della Costituzione e beh, bisogna dire che lì l'esercizio dei poteri non è un puro esercizio nominale, appunto le, la gente, la, la base, il popolo bolivariano che ha eh, contribuito fortemente a formare, a scrivere la costituzione bolivariana avanzatissima, tra l'altro la difende e ne ha sempre fatto uno strumento non certo distaccato e lontano ma uno strumento quotidiano e sistematico di difesa dei propri diritti. E, di ampliamento di questi diritti, quindi continua a essere così. Io ho partecipato proprio poco prima di venire via, dopo la, la sconfitta in Parlamento delle, alle parlamentari da parte del chavismo, a una, un grandissimo incontro di costituzionalisti. Che qui avrebbe visto sì e no, la partecipazione di 30 specialisti, se andava bene, comprese mamme e parenti dei partecipanti e lì saranno stati 3.000 persone. C'erano una coda fuori da questo grande teatro nella piazza Bolivar, di persone che discutevano di questioni appunto di articoli dei famosi cinque poteri, perché in Venezuela ci sono, oltre ai tre poteri eh, classici che abbiamo anche noi, ce ne sono altri due, quindi sono cinque l'equilibrio. È, è stato eh, eh, Diamo il potere elettorale, il potere, il potere cittadino, il potere morale e la ognuno eh, di questi sono formati da organismi fondamentali come per esempio il Tribunale Supremo di Giustizia, che è il vero e proprio ago della bilancia perché tocca al Tribunale Supremo di Giustizia eh, decidere se esiste un ricorso rispetto a una legge a cui eh, si... Ehm, che per esempio vede la, il non accordo da parte del Presidente. Questo equilibrio dei cinque poteri si dà in una Repubblica presidenziale che ha, diciamo, in cui il Presidente ha caratteristiche prerogative analoghe a quelle del Presidente degli Stati Uniti. Cioè Infatti si, e... si dice che l'opposizione tenterà il colpo chiedendo la revoca di Maduro nel, nei prossimi mesi perché è una situazione anche eh, complicata dal punto di vista proprio del processo legislativo, lo dicevi, con un Parlamento che mh, va in direzione opposta a quella del Presidente. E, è possibile per la, per la Costituzione Repubblica, eh, Bolivariana e Venezuelana revocare Maduro? Sì, è possibile ma il procedimento è lungo, cioè intanto nella Costituzione medesima è prevista la possibilità di revocare a metà mandato e con un referendum, raccogliendo le firme per un referendum eh, cittadino o nazionale, qualunque carica dello Stato, anche quelle comunali, anche un deputato, anche... quindi questo è una, un esercizio che per esempio la destra ha già utilizzato nei confronti di Chavez, però faticando molto a raccogliere le firme per proporre il referendum, le ha raccolte, ci ha messo effettivamente un bel po', le ha raccolte e poi l'ha perso l'ha perso ampiamente perché la popolazione eh, ha continuato a dare l'appoggio al suo presidente, non è che non ci fossero allora gli attacchi, le crisi e, le, e i problemi interni a una rivoluzione che effettivamente è un esperimento, un laboratorio ora vogliono fare la stessa cosa con Maduro però certamente questo prende tempo e non sono tutti d'accordo neanche su questo criterio una grossa parte delle Estrema destra, cioè questo poi vorrei precisare un po' che cos'è questa opposizione che ha vinto il Parlamento, no? una grossa parte dell'estrema destra vuole ricorrere agli stessi metodi violenti a cui ha già fatto ricorso nel 2014 provocando 43 morti e oltre 800 feriti e la prima questione infatti che vuole porre, cioè la, le destre non hanno un piano quello come non hanno mai, mai avuto, quello che hanno è guidato, è indotto dai poteri forti che queste rappresentano quindi. uno dei primi atti simbolici però è stato quello di togliere dal Parlamento le immagini di Chavez e di Simon Bolivar uno sì, dei padri della patria e tra l'altro di ripristinare il quadro di eh, Perex, di, del Presidente allora di centrosinistra, che ha portato alla rivolta del Caracaso contro il Carovita e che ha consentito, naturalmente indotto dal, dal Fondo Monetario Internazionale e dai suoi piani di aggiustamento strutturale, che ha portato a fosse comuni mh, perché il Presidente ha ordinato di sparare all'esercito di sparare sulla folla, la rivolta del Caracaso dell'89 e oggi l'esercito però è ben diverso esattamente, questo è il dato più, io infatti recentemente mi è capitato di partecipare a una conferenza stampa diciamo ristretta nella, durante la trasmissione proprio al quartel San Carlo, dove sono al quartel, pardon, della montagna dove sono sepolti i resti di di, di Chavez e questa è stata una delle preoccupazioni che era una delle principali ed è una delle principali del, da parte del popolo e di tutti che cosa avrebbe fatto, che cosa ne sarebbe stato dell'unione civico-militare, questa diciamo, grande conquista del sud del mondo eh, che sopravvive in modo proficuo solamente in Venezuela perché è fallita in tutti i paesi arabi, abbiamo visto come i nazionalismi arabi hanno ceduto alle sirene, del, del neoliberismo e quindi dall'Egitto passando poi per Gheddafi eccetera e, e hanno spesso e volentieri eh, massacrato anche i comunisti quindi non c'è stata minimamente questa cioè si è interrotto quel processo fecondo che negli anni 60 e 70 aveva portato alle grandi lotte di liberazione nazionale perché poi è stato appunto eh, come dire stoppato la possibilità stoppata la possibilità che il socialismo si unisse ai fermenti più avanzati del nazionalismo del sud del mondo e producesse qualche cosa che invece in Venezuela sta funzionando. Sovranità e, e processo socialista erano due elementi del, che si basavano anche su una grande risorsa del Venezuela che era il petrolio e che oggi invece è un problema per l'economia venezuelana dato il prezzo bassissimo eh, del greggio, forse anche indotto per risolvere alcuni Alcune questioni non solo col Venezuela ma anche con la Russia e con, con altre situazioni internazionali. Come si vede in Venezuela questa guerra economica sul prezzo del petrolio? Beh Si vede perché si vede in conseguenza, cioè, è chiaro che il Venezuela resta il primo il paese che custodisce le più grandi riserve di petrolio ma è il quinto paese per produzione di gas e ha tra l'altro anche una straordinaria riserva di ricchezze naturali quindi dall'acqua alle, alle foreste alla biodiversità e che è altrettanto presente nei programmi strategici Perché il Venezuela parla di ecosocialismo, c'è anche un ministero per l'ecosocialismo, quindi è l'unico paese dove per esempio non si aprono più miniere di carbone e che si è ascoltato senza nessuna fatica. Il, la, la, la rivendicazione dei movimenti che vogliono interrompere, cioè non si fanno le strade che passano attraverso i, i, le, le popolazioni indigene, i luoghi di risorse naturali. Poi certamente eh, c'è un grande contrabbando e questo è un altro. Problema serissimo alle frontiere, complice un, un processo che non ha eh, prodotto tutto quello che doveva produrre all'interno delle organizzazioni indigene, perché purtroppo alcuni cacicchi sono stati evidentemente comprati, tanto da essere tre dei deputati delle, della de, delle destre, tra l'altro tre di quelli questionati, poi ne, ne parlerò, dal Tribunale Supremo degustissi perché hanno compiuto brogli evidenti e quindi sospesi ebbene questo processo non, si è, non è terminato e quindi le stesse popolazioni indigene in gran parte e, e quelle che si trovano alle frontiere si sono, i, i loro cacicchi si sono fatti comprare perché il contrabbando alla frontiere rende tantissimo, Mo immaginiamo che fare il pieno di una jeep enorme costa meno di 50 centesimi e che venderlo alla frontiera con la Col venderlo in Colombia dove i prezzi della benzina sono come i nostri, più o meno immaginate che cosa significhi: basta fare tre volte avanti e indietro il viaggio oltre, oltre frontiera per realizzare un business miliardario ed è quello che, sta poi, eh, che ha portato a, alla crisi che sta vivendo il Venezuela, la guerra economica, perché oltre al contrabbando di, di benzina c'è anche quello degli alimenti una delle misure che, che Maduro ha proposto proprio ieri in un piano di emergenza economica è quello di eh, aumentare, di discutere dell'aumento del prezzo della benzina, un problema spinosissimo perché c'è una cultura, nessun governo di nessun colore è mai riuscito a farlo perché c'è una cultura eh, eh, proprio che molto radicata da parte della popolazione che siccome il petrolio non si produce ma si raccoglie tra virgolette questo debba essere, eh, non debba essere pagato no? Quindi insomma, eh, però si vede, mi, la tua domanda era come si vede la crisi economica si vede perché siccome il Venezuela bolivariano è un paese che destina oltre il 60% dei suoi introiti alle misure sociali queste misure sociali non solo non sono venute meno ma anzi sono state ribadite anche recentemente e si è prodotto quindi una, adesso anche recentemente si è deciso di alzare un po' di più le tasse ai ricchi e alle imprese passandole dal 30% al 40% e però si vede perché naturalmente quando il paese per esempio deve chiedere prestiti, o un paese che dipende ancora troppo dalle importazioni, siccome le agenzie di rating che si sul fatto dell'aumento del rischio paese, no? e lo fanno naturalmente in modo strategico, come tu dicevi, perché rispondono a interessi internazionali, ecco che obbligano il Venezuela a pagare in contanti qualunque cosa subito e a un prezzo assolutamente maggiorato. Questo chiaramente è in grado di mettere in ginocchio qualunque tipo di economia. Per affrontare questo tema, il Venezuela di Chavez aveva proposto integrazioni regionali, poi il Mercosur, l'Alba, tanti processi, ma è l'intera America Latina che segna il passo, nel senso che il Brasile è in grave difficoltà, l'Argentina ha visto da fermarsi l'Unione neoliberista spinto, eh, ci sono processi insomma, che segnano quasi che se fosse, come se fosse finita quell'onda che proprio con Chavez aveva avuto inizio. Tu pensi che si possa riprendere il cammino? La prima la considerazione. La seconda conclusiva. Il Venezuela è, è in una situazione... <ride> Tradizionale potrebbe anche essere a rischio di guerra civile. Possiamo pensare che questa crisi possa essere governata dentro un processo non conflittuale, non armato, diciamo, dentro un paese appunto come, complesso come, come il Venezuela, America Latina e Venezuela? Ma il grande tema che riguarda anche noi, che riguarda tutto il mondo globalizzato e a predominio neoliberista, è quale rapporto eh, si possa istituire a favore delle classi popolari tra riforme e si sarebbe detto una volta rivoluzione, fosse anche una rivoluzione di democrazia radicale compiuta, portata avanti prevalentemente eh, all'interno di elezioni, no? tu dicevi prima il riconoscimento delle elezioni eccetera eccetera, certo riconoscere i paradigmi lealmente i paradigmi entro cui si è sviluppata la rivoluzione bolivariana è sempre stato un elemento di chiarezza proprio perché loro basano la scommessa prevalentemente su un, sul consenso, sul essere capaci di convincere anche chi non è d'accordo della giustezza e della, della cifra di maggior civiltà che c'è nel progetto bolivariano rispetto a tutte le devastazioni però questa è, cioè, sono in molti ad accusarli anche un po' di ecumenismo perché è evidente che eh, indire le elezioni in un clima di forsennato attacco come era quello che si stava evidenziando è stato un altro grande trappolone, nessun paese lo avrebbe fatto, avrebbero trovato qual qualunque tipo di escamotage, però purtroppo nella campagna di discredito internazionale che c'era stato eh, si può fare un paragone un po' come quello, fatte le debite proporzioni storiche, che è accaduto in Nicaragua. Quando... In, in la Costituzione italiana dice che in caso di guerra si, il Parlamento può decidere di rinviare l'appuntamento elettorale. Se si è votato... Probabilmente in una situazione paragonabile a una guerra. Sono completamente d'accordo ed è un'osservazione giusta, solo che purtroppo qui eh, manchiamo, cioè manca un sostegno eh, e una consapevolezza forte dell'eredità straordinaria della storia del movimento operaio del Novecento in Europa e un'eredità forte anche a livello simbolico che consentirebbe di intendere i percorsi del sud del mondo alla luce di quello che noi Abbiamo prodotto anche in Europa quanto di meglio invece purtroppo si è ridotto tutto a questioni lontanissime ormai dal vero interesse popolare anche se è come se fosse una questione di specialisti no? Si parla di, di, di cose che toccano profondamente la vita della popolazione ma di cui non si vede più il nesso perché la politica è diventata questione di apparati ora si parla di caste e tutto e non non si intende più quello che invece è la cifra del sud del mondo e della politica come poter fare e quindi come ricerca anche dell'impedimento di chi la intende come politica su qualcuno e quindi della rimozione di questo ostacolo come questo ostacolo si possa e si debba rimuovere naturalmente è questione che riguarda i contesti storici specifici no? e quello del Venezuela come ha detto Chavez più volte noi siamo è quello di essere un paese, un popolo pacifico ma non disarmato non disarmato nel senso prima di tutto della sapevolezza politica ma non disarmato nel senso dell'unione civico-militare, civico non, non per niente i vertici delle forze armate si sono schierati a pugno chiuso nella difesa del socialismo bolivariano, e non è un popolo disarmato anche e soprattutto nelle milizie popolari che sono diciamo, le milizie di autodifesa nei quartieri che al di là delle armi però compiono un lavoro costante, sistematico e continuato di contesa anche alle mafie paramilitari che ne portano avanti. La questione degli equilibri internazionali è, eh, è chiaramente importantissima perché quando il governo bolivariano e gli altri che sono venuti dopo, progressisti d'America Latina, eh, hanno vinto le elezioni, c'era già quel contesto globale dato e quindi l'aver iniziato a scardinare delle relazioni eh, ha dovuto tener conto, prima di tutto, di quel contesto, che è quello che conosciamo bene anche noi. E poi anche delle differenze politiche esistenti di passo, esistenti all'interno di quei governi, per esempio un'architettura, una nuova architettura finanziaria che è stata portata avanti un po' più velocemente nell'alba però ha trovato molte più resistenti, per esempio nel Brasile che non, dove i movimenti popolari sono forti ma il segno istituzionale che quel paese ha è, eh, come dire, subordinato alle alleanze non certo favorevoli al già moderato partito dei lavoratori. Si sono trovati lo stesso discorso, vale, quando le architetture istituzionali, quando questi governi che sono stati portati, avanti, eh, portati su dai movimenti popolari però in continuano a rimanere o hanno come segno preponderante la vecchia architettura istituzionale, è molto difficile e infatti... Si è visto poi la crisi, l'esperienza più avanzata ancora una volta è quella del Venezuela e non a caso la prima cosa che vogliono scardinare le destre da Macri in Argentina a quella del Venezuela è proprio Petro -Caribbe. sono le alleanze solidali non asimmetriche perché, perché la novità eh, nefasta è che c'è una rivincita, si potrebbe dire una rivincita tardiva e maggiorata dell'Alca sconfitta dall'America dall Latina progressista cioè dell'alleanza subalterna agli Stati Uniti insomma siamo in un momento di crisi in cui di cui l'esito non è assolutamente scontato ma anche di battaglia e di possibilità eh, per il Venezuela e speriamo per tutta l'America Latina, comunque ce ne racconterai ancora perché approfitteremo della tua straordinaria esperienza eh, in, quel, in quel paese eh, Grazie. In... Ricordiamo che eh, del Venezuela noi ci siamo occupati moltissimo come Libera, come Libera TV e che il fulcro della nostra riflessione è proprio sulla capacità di popolazioni eh, dell'altra parte eh, del mondo di dare un messaggio di possibilità e di speranza anche a noi che siamo in una situazione eh, ancora più arretrata nonostante la crisi che vivono i venezuelani. Grazie Tra l'altro discuteremo scusami il 21 al Cinema Palazzo? Eh, e diciamo. insieme a un, un bravo e competente ricercatore argentino che è il direttore della Facoltà Avierta nella Università di Buenos Aires che è Andrés Ruggeri e quindi parleremo proprio della possibilità e che il potere popolare prenda maggiormente piede proprio in una situazione così difficile e che in tutta l'America Latina si produca non la fine del ciclo progressista come alcuni vorrebbero ma un ulteriore scatto in avanti che metta un po' eh, in, che subordini eh, l'accettazione di nuove strutture di, di governo al, alla forza dei movimenti popolari. Grazie.